Sì. Ci metti un minuto, Leo. Fai fare. Ma puoi finire e poi puoi Ciao! <ride> che si fai in... Non c'è da piangere. Non voglio, voglio parlare più. Non vuoi? Non più. Non vuoi più parlare? Va bene. Cosa amore? Vuoi che vai nella sedia, in Vado nella sedia? Perché? Sì. Non più con... Come non vuoi più parlare con me? Ma scusa, sono la tua mamma amore. amore, ma lo sai Chi è primo in classifica questa settimana? Ma oh, oh, oh, oh, perché? Questa ancora? Eh? Oh, ancora oh, o no? Sì. Ancora? Mmm Mammona scoreggiona. Sì. No, tu hai scorreggione. Ciao. Non fa ridere amore. Non fa ridere, amore. No! Ok, ciao Agua. Ciao ciao. Come, cosa hai fatto, amore? C'era una cosa e poi mi faceva male. E come hai fatto a farti male, amore? Non lo so. Come non lo sai? Ave, avevi un. Dammi un 5 per il brufolo. Di, via brufolo. Sparisci il brufolo. Pssst. Via con il cerotto. Va via con il cerotto il brufolo. Con il cerotto. Con... Guarda, mamma va via. Ciao, mamma. Ciao, ciao. Amore oh mamma titolo del nuovo disco? Ah. ok ci sarà un singolo estratto da questo disco? ah Ah, è quello che prende proprio il titolo dell'album praticamente ah. ok chi sono quelli lì amore? Eh? chi sono quelli? Che mamma e papà e bravo amore oh, mamma non non e papà vai vai Dov'è papà? Mm. Papà la mamma, sì No, io ho detto papà ah! oh, Amore Dai un besito alla foto <ride> la butta via Digelo. Ha detto mamma o papà? Diggelo Mamma mm -hmm. Papà! È finito, c'è solo il formaggio che è meglio di non amore. È finito amore, ci è rimasta ma male, no. No, non c'è più pezzettino! Dimmi mamma. Era come ti guarda. Questa mamma, ma ti più. sei mangiato tutto il panino. Mamma, sotto il panino si mangiata. Sì, mamma, ma.